Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questo bellissimo cardigan. Che io ho deciso di chiamare Cardigan Diva, molto semplice, e il cui cool punto è lo stesso usato per la maglia white. In molte mi avete chiesto una giacchettina da abbinarci sopra. Io ho preferito fare un cardigan, quindi qualcosa di più lungo da poter indossare sopra molti dei vestiti che possiedo. Perché il punto lo trovavo adatto e anche il filato che ho scelto. Per quanto riguarda il filato, io ho scelto quello della Alise Linea Diva, che è 100 fibra ogni gomitolo è da 100 grammi misura 350 metri io il colore che ho scelto è questo verde ghiaccio eh, e per, per realizzare questo cardigan che è una taglia s ed è a maniche lunghe ho utilizzato 4 di questi gomitoli lavorando con l'uncinetto del numero 3 in descrizione naturalmente vi lascio il link del sito web incentando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori sapete che abbiamo veramente tanti colori ce ne sono 18 tra cui anche il vinaccia che ho usato per il video precedente e altri colori che ho intenzione di utilizzare per le prossime creazioni per quanto riguarda appunto questo cardigan si parte dal sotto e sono due giri che vanno sempre ripetuti due giri molto semplici e la lavorazione come potete vedere è siforata, ma neanche tantissimo quindi è un cardigan perfetto per poter essere utilizzato in estate arrivato all'altezza degli scafi, si scrivete la parte dietro dalla parte avanti si lavorano separatamente e poi si va a cucire sulle spalle e infine si vanno a fare le maniche con lo stesso punto allora voi vedete che le maniche sono un po' a campana ma in realtà io non ho fatto nulla per fare è l'effetto proprio dato dal punto quindi uh, io ho continuato a lavorare sempre un certo numero 3 sono fatto sempre solito, i soliti due giri e la maglia è andata un po' ad allargarsi questo effetto mi piace molto non ho fatto a lunga proprio fino al polso perché io in estate utilizzo moltissimo i bracciali e se l'avessi fatta lunga fino al polso poi avrei lottato ogni volta con il filato che si va a incastrare con i miei bracciali quindi ho preferito farla un po' più corta però voi potete farla naturalmente molto più lunga potete fare le maniche a tre quarti potete fare mezze maniche e anche la, il cardigan io l'ho fatto lungo come potete vedere che mi arriva a metà gamma ma voi potete fare una giacchetta quindi più corta e alla fine l'unica altra cosa che ho fatto è stato rifinire il bordino con un giro di maglie basse e mettere questi tre bottoni anche questi tre bottoni li trovate sul sito per adesso solo in questa tonalità che è un bianco ma metterò ehm, nei prossimi giorni anche gli altri colori se naturalmente voi decidete più optare per un altro colore del div e quindi volete dei bottoni che non siano neutri come il bianco ma volete dei bottoni che si avvicinano di più a quel colore però come sapete sul sito comunque sono già presenti alcuni dei bottoni uh, che io ho utilizzato uh, in passato detto ciò spero che anche questo cardica vi piaccia che desideri realizzarlo e se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook incentando con Elsa o sul gruppo facebook la libertà di incentare sferruzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa faccio o anche con Uncentando con Elsa e naturalmente se avete acquistato lo stesso filato nello stesso sito web potete taggarmi non solo su Instagram ma anche su Facebook Facebook, nella pagina merceria coleti e noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial per realizzare il nostro cardigan, io ho deciso di utilizzare il filato Alise Diva che è 100% micofibra eh, e eh, questo è il colore verde ghiaccio. Allora, io lavorerò su un piccolo campione, ma vi dico già che nel cardigan io ho montato 169 catenelle. 169 catenelle è un multiplo di 6 più una catenella. Quindi, chi deve fare una taglia più grande e vuole andare ad aumentare, tenga presente questo che deve aumentare sempre di 6 catenelle. Tenendo conto che alla fine devo aggiungere quella catenella in più che ci serve ad avere l'inizio uguale alla fine. Io ho montato 169 catenelle come vi ho detto e di larghezza mi è venuto 15 sui eh, 74 cm chi vuole taglia s ma vuole che si chiuda un po di più vada a montare soltanto due, G, due motivi in più quindi 12 catenelle chi è taglia m e lo, quindi lo deve fare più grande deve andare a aumentare di almeno 6 motivi in modo tale da avere due motivi dietro in più due motivi lato di più per lato taglia L andate a montare almeno di uh, 9-12 eh, motivi in modo tale da averne. Se mettete 9, da averne 3 in più davanti: 3 in più dietro, 3 in più davanti da una parte, e dall'altra. 12 stessa cosa: avrete 4 motivi in più indietro, 4 motivi in più sul davanti, e 4 di più motivi in più sull'altro lato questo è per quanto riguarda se dovete andare ad aumentare a seconda delle taglie come vi ho detto io qui lavorerò su un piccolo campione e vi faccio vedere quindi come fare i nostri due giri che sono i giri che dovremmo sempre ripetere per tutta la lunghezza del nostro cardigan allora montate le nostre catenelle ci alziamo con una catenella rientriamo dentro la prima delle nostre catenelle e andiamo a fare una maglia bassa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 Prendo il filo, rientro nella catenella di base, e di nuovo vado a fare due maglie alte, non chiuse quindi una prendo il filo, rientro seconda maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme: 2 catenelle: 1-2, e ancora prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base. E vado a fare due maglie alte, non chiuse, una e rientro due chiudo le due maglie alte insieme salto 2 catenelle entro nella terza e ricomincio da capo quindi entro nella terza e una maglia bassa prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e di nuovo due maglie alte non chiuse una e rientro due, chiudo le due maglie alte insieme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 e ricomincio da capo ancora quindi salto 2 catenelle entro nella terza realizzo una maglia bassa prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e realizzo 2 maglie alte non chiuse una 2 chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro 2 maglie alte non chiuse una 2 chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro 2 maglie alte non chiuse, una e due Quindi questo è quello che andremo a ripetere sempre per tutto il nostro primo giro. Chiudiamo il giro andando a fare nella terza catenella, quindi saltando le ultime due, una maglia bassa. Abbiamo terminato così il nostro primo giro. Secondo giro vado a realizzare. 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre catenella di separazione entro nell'archetto di 2 catenelle vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto di due catenelle successive realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 e ricomincio da capo quindi vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 ricomincio da capo quindi archetto di 2 catenelle maglia bassa 3 catenelle: 1, 2, 3. Vado nell'archetto, successivo e realizzo una maglia bassa. Quindi, questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro secondo giro. Per terminare il secondo giro andremo a fare una catenella. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta. Ho Terminato così anche il mio secondo giro. Allora, questi sono i due giri che dovremmo sempre ripetere per tutta la lunghezza. Vi ricordo che io ho montato 169 catenelle. Adesso vi voglio rifar vedere un attimo come rifare il primo giro visto che abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle iniziali. Quindi andiamo a fare: mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia alta e realizzo una maglia bassa prendo il filo vado nell'archetto di 2 catenelle di 3 catenelle vado a fare 2 maglie alte non chiuse una 2 chiudo le 2 maglie alte insieme 2 catenelle 1 2 rientro altre 2 maglie alte non chiuse 2 catenelle 1 e 2 rientro altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme Vado nell'archetto di 5 catenelle, entro dentro e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo e ricomincio da capo andando a fare i gruppi di maglie alte chiusi insieme all'interno dell'archetto di 3 catenelle. Quindi ripeto, questi sono i giri che andremo sempre a ripetere. Vi dirò naturalmente alla fine quante volte ho ripetuto tutto il giro e poi andremo a fare il motivo e poi andremo a fare dividere la parte dietro dalle due parti avanti. Allora, sono arrivata a mettere i marcatori per le mie i, per fare la per dividere la parte dietro dalla parte avanti. Ho ripetuto i due giri dal basso verso l'alto per 32 volte, lavorando sempre esclusivamente con l'uncinetto il numero 3. Quindi, ripetiamo, ho ripetuto due volte e due volte eh, ho ripetuto i due giri per 32 volte. E poi adesso sono andata a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori, io sono andata a contare eh, i, le strisce dove ho i tre gruppi di due maglie alte chiuse insieme, quindi così 1 2 3 ne ho un totale di 28 quindi che ho fatto ne ho messi 8 avanti da una parte 8 avanti dall'altra parte 12 dietro quindi ripetiamo ho ripetuto ho messo 8 motivi davanti qui 8 motivi davanti qua, 12 dietro e tra il primo e il, il, il primi di Uh, entrambi i gruppi, quello avanti e quello dietro, dove ho le catenelle le 5 catenelle, sono andata a mettere in marcatore sia da questa parte che da quest'altra parte. Quindi, da qua io poi vado a contare i miei 8 e i miei 12, stessa cosa 12-8. Quindi ho messo i miei marcatori e adesso vado a lavorare separatamente le due parti. Mi raccomando, se avete un motivo dispari, questa volta il motivo dispari va messo dietro, dovete avere lo stesso numero sul davanti, sia da questa parte che da quest'altra parte. Quindi quello dispari: tipo se come me non ne avete 28, ma ne avete 29, potete metterne uh, 13 dietro. Poi, invece, naturalmente, se rispetto a me dietro la volete più stretta, allora mettete più motivi o dietro la volete più, più larga, mettete più motivi. Notai eh, di, L eh, diciamo che dovete gestire però un po' voi fate in modo che comunque dietro non sia troppo stretta detto ciò quindi possiamo andare a fare il nostro um, uh, il, il, il nostri giri di andata e ritorno si lavora come abbiamo lavorato fino adesso perché non cambia assolutamente nulla quindi io vado a fare la mia maglia bassa dove ho la maglia alta avvicino un po la telecamera così vedete meglio eccomi quindi vado a fare la maglia bassa e vado a lavorare normalmente facendo i miei gruppi di due maglie alte chiusi insieme quindi adesso continuo a lavorare normalmente il primo giro, vi farò vedere solo come lo finisco perché si finisce sempre allo stesso modo ma vi devo far vedere dove lo finisco e poi faremo il secondo giro e poi vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto i motivi um, sia avanti che dietro che tanto sono lo stesso numero e quanto poi sono andata a cucire per l'altezza delle spalle allora, sono arrivata al mio marcatore, quindi ho lavorato normalmente il mio primo giro, vado dove ho il gruppo di 5 catenelle e vado a fare la mia maglia bassa. Mi giro con il lavoro e vado a fare il mio secondo giro, quindi vado a fare le 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, vado in archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle e ricomincio quindi, e vado a fare la maglia bassa quindi vedete sto ricominciando a fare giustamente i miei due giri farò questo sia da questa parte quindi adesso continuerò a lavorare questi due giri fino ad arrivare all'altezza giusta farò la stessa cosa anche da quest'altra parte anche nella parte dietro nella parte dietro mi raccomando quando dovete iniziare e terminare il giro dovete iniziare e terminarlo sempre dobbiamo l'archetto di 5 catenelle quindi dove abbiamo qui il marcatore faremo sempre la maglia bassa che ci serve per iniziare il giro e la maglia bassa per terminare il giro quindi Io continuo, vi farò sapere alla fine quante volte ho ripetuto, poi vi farò vedere quanto ho cucito e andremo a fare poi anche le maniche. Ho ripetuto i due giri per 10 volte, sia nelle parti avanti che nella parte dietro. Quindi ripeto, ho ripetuto i due giri per 10 volte. E come scalfo, vedete, mi è venuto bello largo. Sono andata poi a, a cucire la parte dietro con la parte avanti, unendo tra di loro tre file dei gruppi di due maglie di tre maglie alte di tre eh, i tre gruppi di due maglie alte chiusi insieme vedete e adesso posso andare a fare finalmente la mia manica naturalmente voi potete cucire anche un po' di più se volete il collo più stretto invece di, di, di largo uh, io e direi che per una taglia M invece di 10 giri dovreste andare a 10 volte di ripetere il motivo 10 volte dovreste ripetere il motivo almeno altre uh, 2 volte se non anche 3 uh, invece per una taglia L direi che dovete andare a fare almeno uh, 16 volte il motivo a questo punto quindi possiamo andare a fare il nostro, la nostra la manica e vi dirò come farla io mi aggancio nella parte sotto della mia manica del mio scalfo lavorerò sempre con un certo il numero 3 quindi vado all'interno dell'archetto di 5 catenelle dove ho fatto le maglie basse e vado sempre a fare una maglia bassa quindi mi aggancio con il filo mi alzo con una catenella rientro dentro e vado a fare una maglia bassa prendo il filo vado dove ho al primo qui un foro grande dove ho la maglia alta orizzontale e vado a fare due maglie alte non chiuse una e rientro due chiudo le due maglie alte 2 catenelle 1 e 2 rientro di nuovo due maglie alte non chiuse una 2 le due maglie alte insieme ancora 2 catenelle 1 2, e 2 rientro altre due maglie alte non chiuse una 2 chiudo le due maglie alte insieme vado nel foro successivo dove ho sempre vedete qui la maglia alta orizzontale e vado a fare una maglia bassa prendo il filo e ricomincio, vado nel foro e vado a fare il mio motivo, quindi i miei tre gruppi di due maglie alte chiuse insieme separati da due catenelle, continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminarlo e poi andremo a fare il secondo giro. Sto per terminare il mio primo giro, ho fatto il mio ultimo gruppo di due maglie alte chiuse insieme, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro con delle maglie bassissime Mi porta all'interno dell'archetto di 2 catenelle Mi alzo con una catenella rientro dentro vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo vado a fare una maglia bassa 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo, quindi vedete sto rifacendo i miei giri però invece di lavorare in giri di andate e ritorno sto lavorando in giri tondo, quindi vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, ricomincio da capo, devo fare questo per tutto il mio primo gi il mio giro, il mio secondo giro, vi farò vedere come terminarlo e poi farò vedere come rifare il primo Sto terminando anche il secondo giro ho fatto le 5 catenelle entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima adesso si ricomincia dal primo giro però questo è quello del giro che andremo sempre a fare alla fine perché qui noi abbiamo iniziato con una maglia bassa mentre qui inizieremo direttamente a fare i gruppi di due maglie alte chiuse insieme allora io mi entro all'interno dell'archetto e vado a fare una maglia bassa e vado a fare due 2 catenelle 1 e 2 che equivalgono una prima maglia alta non chiusa rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte 2 catenelle ricomincio da capo e vado a lavorare normalmente facendo gli altri due gruppi di 2 maglie alte non chiuse terminerò il giro facendo poi Continuando a lavorare terminerò il giro facendo una maglia bassa all'interno dell'archetto di 5 catenelle e una maglia bassissima all'interno dell'archetto delle due maglie alte chiuse insieme per poter chiudere la lavorazione e poi si ricomincerà con la maglia bassa all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Quindi questi sono i giri che andrò sempre a ripetere, Vi farò sapere alla fine a quante volte ripeto questo giro per arrivare alla lunghezza della manica che a me arriverà qui al polso. Ho ripetuto i due giri per 27 volte fino ad arrivare alle scarfi della uh, fino ad arrivare al polso. Vedete, la maglia si è allargata da sola, cioè la lavorazione si è allargata da sola. Io non ho aumentato, non ho fatto, non ho cambiato l'uncinetto, un si è andata leggermente ad allargare da sola e mi piace l'effetto un po' largo sul polso. Quindi ripeto i due giri li ho ripetuti per 27 volte, sia da questo lato che da quest'altro lato. Poi l'unica cosa che ho fatto ah, e ho terminato naturalmente con il giro di maglie, di maglie basse alternate a catenelle sono andata soltanto poi a rifinire tutto con un giro di maglie basse attorno allo scollo non intorno ai polsi nemmeno sotto soltanto qui allo scollo ho fatto un semplice giro di maglie basse facendo una maglia bassa dove ho la maglia bassa 3 maglie basse nell'archetto di 3 catenelle 5 maglie basse nell'archetto di 5 catenelle e come vi ho detto non ho fatto altro vedete viene questo effetto ondulato ho deciso di non farlo qui perché non voglio lo stesso effetto ondulato che ho sullo scollo mi piace più che sia dritto qui sulle maniche e quindi adesso non dovrò fare altro che mettere dei bottoncini, credo che ne metterò al massimo due o tre. Um, non voglio che si chiude fino a sotto, voglio che si chiuda soltanto qui sopra. Quindi metterò soltanto due o tre um, bottoncini e a questo punto il mio cardigan sarà terminato.